Buongiorno a tutti, oggi vedremo le superfici minime nelle bolle di sapone E questi siamo noi La prima domanda che ci facciamo è... Perché le bolle di sapone hanno la forma sferica? Partiamo con un po' di storia Dopo un lungo viaggio approdò sulle coste dell'Africa Settentrionale. Qui contattò il re Yarba per l'acquisto di un appezzamento di terra su cui costruire una nuova città. Egli le diede una pelle di toro e le disse che poteva prendere tanto terreno quanto tale pelle potesse racchiuderne. La principessa ordinò di tagliare la pelle in liste sottili e legarle insieme ai capi per formare una lunga corda. Fece poi disporre la corda a forma di semicerchio, sicura così di racchiudere la maggior area possibile. Questa era già a conoscenza del fatto che, tra le figure piane, la circonferenza era la figura geometrica che racchiudeva una maggiore area. Ma proviamo ora ad analizzare le figure in tre dimensioni. Torniamo a noi. La domanda era perché le bolle hanno forma sferica? Ebbene, abbiamo provato a farla ad alcuni giovani e le risposte sono state «Beh, dipende dal sapone». No, è la forma che si usa che dà la forma alle bolle. Ma perché sono fatte così? Bene, allora abbiamo provato a verificarne le ipotesi. Detersivo liquido per piatti, zucchero e acqua. Questa invece è una soluzione di eh, sapone di marsiglia a pezzetti, glicerina e acqua e un po' di zucchero. Come forma abbiamo una forma circolare e un quadrato Abbiamo immerso due formine diverse in due soluzioni diverse ma il risultato non cambia le bolle hanno sempre forma sferica allora da cosa dipende la forma delle bolle? Sappiamo che nei poligoni a parità di perimetro l'area aumenta con il numero di lati. Analogamente nei poliedri a parità di superficie il volume aumenta all'aumentare del numero delle facce, ma più aumenta il numero delle facce più la regolarità diminuisce. Di conseguenza il poliedro tenderà sempre di più ad assumere la forma di una sfera ma a parità di volume la sfera è anche quel solido avente la minor superficie esterna. Qualunque sia la distorsione della sua forma iniziale, una bolla di sapone finita sarà sempre sferica. Questo accade perché la bolla, sotto l'azione della tensione superficiale, assumerà la minor superficie possibile secondo il principio fisico di minimizzazione. In una bolla di sapone la tensione superficiale tende sempre, come per magia, a minimizzare la superficie, per una data quantità di volume d'aria, quello da noi soffiato, la forma con la superficie più piccola è la sfera. Sapreste trovare altri esempi in cui questa proprietà della sfera è utile? Il mondo naturale si basa su un delicato equilibrio e spesso questo equilibrio si basa su forme sferiche, a partire dalle particelle atomiche e subatomiche fino all'intero nostro pianeta e al Sole. forma sferica ha molte proprietà, tra queste riesce a racchiudere più spazio al suo interno, contenere una maggiore quantità di elementi o materiali, ridurre il contatto con l'esterno e mantenere la stessa distanza con il suo centro in ogni suo punto. Ciao a tutti e arrivederci al prossimo video!